Oggi, grossa grossa grossa spesa perché sono andata all'Eurospin con 79 e 10 euro ho portato a casa un mare di roba ma veramente tanta e più con me in più la creperia ho preso la creperia con solo un euro in più anzi vi dirò quasi quasi la guardo la apriamo insieme e andiamo a vedere com'è fatta ecco qua wow che bella praticamente c'è anche, eccolo, gli attrezzi di legno e la padella è antiaderente la faccio uscire di qua la padella è antiaderente con i suoi attrezzi è molto bella bella bella! mi serviva proprio! è 28 cm è appunto alla spatola standy crepe e c'è la ricetta per come fare le crepe direi che è ok non vi sto a dire i prezzi perché altrimenti non finiamo più eh, voi sapete che comunque alle All Eurospin si compra bene bene quindi ho preso pack in stick poi ho comprato latticino, tutta roba da frigo, adesso vi faccio vedere, grattugiato italiano, poi ho preso salame Milano, ho preso il metro. e ho preso il prosciutto, ancora del pollo, poi ho preso del macinato, Vediamo se qua c'è il prezzo: 2,44 euro il macinato. Ho preso eh, questa bracciole di longo, 2,57 euro. Ho preso ancora della salsiccia di pollo a 2,49 Ho preso il petto di pollo che costa 3,80 euro. Se volete, poi vi faccio vedere cosa faccio col petto di pollo, perché le taglio pezzettini: il petto di pollo, la salsiccia faccio tipo spezzatino da mangiare con la polenta. Se vi interessa vedere come lo faccio, lasciatemi un commento sotto nell'info box, poi prodotti da frigo. Ho preso ancora dei tortellini. Ho preso la mozzarella. I tortellini erano in offerta che sembra 1,79 Mozzarella di bufala che è buonissima, L ho preso ancora questo, è buono. Mi sembra che costa su. Eh, aspetta, che guardo se trovo il conto. Ok, è qui. Questo è buonissimo. Questo prodotto qua. Vi voglio dire che cosa costa. Perché io lo mangio con allora piadina, piadina, piadina, tortellini, mm, non lo trovo. Ah, eccolo qua. 2,59 lo mangio con la barbellata di cipolle è una favola e questo mi sembra che sia la roba da frigo poi c'è ancora lievito di birra per fare il pane o la pizza prodotti da forno Patacine. Bistocchi integrali, eh, giusto per tal in forma, ne mangio le patate. Le piadine costano 0,79 luna. Ho preso due. Oh, ho messo anche le patate Poi. Gorce di cioccolato poi ho preso ancora crostini per le zuppe e le gallette di mais e ancora ho preso ancora del pane, due confezioni di pane perché lo congelo su gelati i coni a 1,75 poi ho preso le tagliatelle e i funghi che le tengo sempre eh, come scorta se arrivo tardi e le pennellette, il gambero e salmone le ho già provati, sono molto molto molto buone poi da frigo non dovrei avere altro io sto ancora continuando a mangiare le patate continuo con i prodotti farina Zucchero, zucchero di canna, popcorn. Non so se l'ho già detto, non ricordo, mi sa so che l'ho già detto. Poi, sì, ho già detto i popcorn, però non li ho aperti. Latte, caffè, decaffeinato, dritti piccoli di vino per cucinare, bottiglia di verduccio veleto. Uova! Mi ero scordata anche la candelabra, la candelabra delicata, è, è ottima, è veramente ottima. Fa, ho preso una confezione di acqua da 12, da mezzo litro, e una confezione da 6, sempre della Bluess, gasata. Continuiamo con la verdura ho preso le patate candivine insalata ho preso i limoni le banane che eh, vengono 75 centesimi al chilo le cipolle l'uva l'uva poi ho preso i pomodorini e ancora ho preso i lupini. Ne ho presi tre confezioni. I lupini vanno messi da bagno nell'acqua perché sono salati. Eh, si cambia l'acqua diciamo due o tre volte al giorno, eh, perdono il sapore di sale. Io li adoro perché sono snack durante la giornata, al mattino, a metà mattina, o un piccolo snack al pomeriggio, che tolgono la fame e non hanno calorie. Basta metterli, io prendo una confezione, la apro, la metto nell'acqua e... e li lascio a bagno. A volte li mangio anche subito, ma sono salati subito, sono troppo salati. Bisogna cambiare l'acqua un po' spesso e durano due o tre giorni. Siamo ai prodotti di bagno? per il bagno, quindi sanguettine struccanti, una doccia gel da uomo e eh, l'acqua da miscellare per me. Non l'ho mai provata e voglio provarla. Con questo è finito, vi ringrazio, se siete arrivati fino qua vi adoro, un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Ciao, alla prossima, ciao ciao!